Abbiamo visto le condizioni in cui i due, due o più bipoli sono detti in parallelo. Vediamo adesso le conseguenze di questa configurazione nel caso in cui i, tre, i due o più bipoli in parallelo siano resistori. Allora, intanto la condizione generale è affinché siano in parallelo. che devono essere collegati tra gli stessi nodi quindi in pratica devono avere i terminali in comune che significa che hanno la stessa tensione ai loro capi. Vediamo le conseguenze di questo, quindi nel caso di eh, resistori. Prendiamo un semplice circuito cui sia presente un generatore di tensione Vg e colleghiamo tre resistori in modo tale che risultino tra di loro in parallelo. Allora, prima dell'identificazione del fatto che siano in parallelo procediamo all'identificazione dei componenti quindi questo chiamiamolo R1, questo chiamiamolo R2 questo chiamiamolo R3 stessi nodi, cerchiamo i nodi del circuito abbiamo un nodo superiore A e un nodo inferiore B ricordiamoci di non farci confondere diciamo, dalla grafica del, del disegno del circuito qua Il punto in comune tra i morsetti in alto dei terminali dei tre bipoli è sempre lo stesso perché fra, eh, fra di loro non c'è nessun elemento, nessun bipolo che li separa, quindi è solo una separazione grafica, ma non una separazione elettrica. Quindi tutta la parte superiore qua che collega i resistori la possiamo considerare un unico nodo, così come la parte inferiore B finché questo concetto sia chiaro, lo stesso circuito noi lo potremmo disegnare così e mettere in evidenza che il nodo A e il nodo B, vedete, convergono nello stesso, nello stesso punto la differenza fra questi due circuiti è soltanto una differenza grafica, quindi non una differenza elettrica, è una differenza grafica, non può portare a una diversa eh, configurazione del circuito stesso. Quindi questi sono identici elettricamente. Una volta che abbiamo chiarito questo, questo fatto possiamo cancellare il secondo circuito che abbiamo detto essere uguale al primo e dedichiamoci all'analisi della, della prima versione. Allora, quindi, procediamo a identificare, eh, una volta identificati i nodi, le altre grandezze. Iniziamo, come sappiamo, dalle correnti, qua è presente un generatore di tensione, quindi sappiamo che nel suo ramo, nel rispetto della convenzione dei segni, avremo la corrente uscente dal più del generatore. Poi abbiamo i tre rami eh, rappresentati dai, dalle tre, eh, dai tre resistori, per questi la corrente diamo di questo verso per tutti no, non sono obbligato a farlo ma scegliamo per tutti eh, le correnti che vanno dall'alto verso il basso ovviamente si tratta di rami diversi quelli del generatore e quelli dei tre resistori quindi sono quattro rami nel circuito le, le quattro correnti a, b e c saranno generalmente diverse fra di, eh, fra di loro. Procediamo ancora nell'identificazione delle tensioni, abbiamo nel rispetto della convenzione dei segni dei per i bipoli passivi avremo la V1, la V2 e la V3 dei tre resistori, tutte con il più verso l'alto dove entra la corrente adesso identifichiamo i tre resistori R1, R2 e R3 come effettivamente in parallelo vediamo che sono collegati fra gli stessi nodi, sono tutti e tre collegati fra il nodo A e il nodo B quindi hanno i tre i loro terminali in comune e quindi hanno ai loro capi la stessa tensione e quindi sono tra di loro in parallelo dal punto di vista pratico le conseguenze sono queste, la, eh, due o più resistori in parallelo presentano una resistenza equivalente che è data dall'inverso, quindi 1 diviso, la somma degli, degli inversi delle singole resistenze. Quindi matematicamente scriveremo la resistenza equivalente come data dall'inverso, dall quindi 1 fratto la somma degli inversi delle resistenze, quindi al denominatore avremo l'inverso di R1 più l'inverso di R2 più l'inverso di R3, in questo caso se avessimo più di 3 resistori proseguiremo nella, eh, nello scrivere la somma degli inversi eh, più semplice e più comoda più comoda risulta la definizione invece di eh, conduttanza equivalente del parallelo perché la conduttanza equivalente del parallelo non è altro che la somma delle conduttanze del, eh, che compongono il parallelo stesso quindi a questo punto noi abbiamo un circuito equivalente che trasformato diventa questo il, le altre parti del circuito in questo caso il solo generatore di tensione mantiene la stessa rappresentazione nel circuito ovviamente lui nel circuito originale erogava la corrente IA Niente deve cambiare per il generatore, quindi continuerà a erogare la corrente IA, ma al posto delle tre resistenze in parallelo avremo la singola resistenza equivalente del parallelo con tensione V, chiamiamola V, equivalente ancora ai capi della resistenza equivalente semplicemente osservando il circuito si vede che è uguale a quella del generatore, così come era uguale a quella del generatore, sia la V1, sia la V2 che la V3 in questo circuito, uguale tra di loro proprio per la definizione di resistenza equivalente. Vediamo adesso, eh, facciamo una, come dire, una, prova, una controprova di questa equivalenza dal punto di vista energetico andando a calcolare la potenza erogata dal generatore potenza erogata dal generatore è data da Vg per A, la tensione ai capi del generatore per la corrente che lui eroga e nel circuito di partenza questa deve essere uguale alla potenza alla somma delle potenze assorbite dai tre resistori, quindi la potenza assorbita potenza assorbita da R1 più potenza assorbita da R2 più potenza assorbita da R3 la potenza assorbita da R1 sappiamo essere V1 quadro diviso R1 più la potenza assorbita da R2, V2 quadro diviso R2 più la potenza assorbita da R3, V3 quadro diviso R3, ma abbiamo detto anche che Vg è uguale a V1 ed è uguale V2 uguale a V3 altrimenti non sarebbero in parallelo i tre resistori quindi V1 al quadrato V2 al quadrato e V3 al quadrato non saranno altro che sempre la Vg quindi avremo Vg al quadrato che possiamo mettere in evidenza che è, moltiplica 1 su R1 più 1 su R2 3 ma gli inversi delle resistenze non sono altro che le conduttanze quindi sarà Vg al quadrato per G1 più G2 più G3 e quindi sarà proprio Vg al quadrato per G equivalente e quindi dimostriamo che eh, la potenza assorbita dai, dai singoli resistori in parallelo è identica alla potenza assorbita dal eh, resistore equivalente, che ha conduttanza equivalente data dalla somma delle conduttanze. Un caso particolare di resistori in parallelo lo abbiamo se i resistori sono solo due. Supponiamo di avere questa il circuito continua, questo sia una R1, questo sia una R2, hanno in comune i capi e il nodo di collegamento quindi sono in parallelo, in questo caso la resistenza equivalente nel caso di solo due resistori è R1 per R2 fratto. R1 più R2, non è una formula diversa dalla, da quella generale, ma è semplicemente la sua esplicitazione eh, matematica caso ancora particolare da tenere in considerazione, anche se abbiamo poco spazio, nel caso che R1 sia uguale a R2 come valore allora la resistenza equivalente del parallelo è uguale a R1 mezzi o R2 mezzi avendo lo stesso valore